Eh, eh, L'unica poesia d'amore che ho scritto in italiano. Siamo. Siamo. Siamo singoli individui, io e te. Uno più uno. Un... ma ero io a essere cotto se te ne vai dicevo sei stronza e non l'hai fatto perché ti vedo ancora qui accanto a me abbiamo bisogno di su, di giù, di là, di qua, trombavamo continuamente ed era bello, ma, ma è stato tremendo vederti malata e non poter superare a due situazioni, mi hai lasciato solo come un orfanello, privo per zero ma ma essere uno mi può anche bastare perché non c'è due senza te 8,2 8,5 ed 8,5 25,2 bravo il porto si sulle del scantico al da italiano